Tu chi sei? Come mai sei qui? Eccoci qui, siamo di nuovo a Monbello. Come sapete Monbello è molto grande, quindi oggi visiteremo altri padiglioni. Siamo molto, si può dire, affezionati a questo luogo, perché essendo comunque relativamente vicino a casa nostra, è stato uno dei primi che abbiamo visitato ancora prima dell'apertura dell del canale, è stato anche uno di quei luoghi dove comunque abbiamo avuto sempre eh, un sacco di riscontri, un sacco di, riscontri sì, di, di fenomeni, si può dire che è un po' la seconda casa di Teresa, lei ci è venuta qua eh, da sola con me, eh, anni fa ci veniva con, eh, con altri amici, altri curiosi eh, ha visitato tanti padiglioni, ha visitato i sotterranei, in alcune parti ci sono venuto anch'io, è venuta di giorno, di notte, con la pioggia, <ride> con il sole, l'inverno, con la nebbia. Eh, però è sempre affascinante, lascia sempre un po' di. vedere questi ingressi è sempre un po' emozionante. Inizieremo da quest'altro padiglione. Promette bene? Promette molto bene, quindi preparati. Va bene. non hanno gente C'è qualcuno qui? sono sempre venuta di notte e tanti particolari non si notavano. Ha avuto un picco, poi si è calmato. Vedi qua, vedi qua. Allora ragazzi, Mombello è un luogo molto strano, nel senso che chi è venuto qui sempre ha sempre avuto delle esperienze particolari. Io sono anni che frequento Mombello e ogni volta che sono venuta c'è stato sempre qualcosa di anomalo, sia di notte che di giorno. Proprio in questo padiglione, anni fa, sono venuta con un amico, eravamo solo in due, e di cose particolari ne erano successe davvero tante. Ancora non avevo aperto il canale, quindi con me non avevo né videocamera né nessuno strumento. Ma i rumori che sentimmo quella notte erano davvero agghiaccianti. Voglio ricreare la stessa situazione, quella volta, per provare a catturare questi fenomeni. Quella notte con Roberto, questo è il suo nome, eravamo proprio lì e quando facevamo delle domande dal piano di sopra si sentivano i mobili spostare, l'edificio era vuoto, quindi non ci siamo spiegati questa cosa, eh, sì. avevamo veramente troppa paura di andare a vedere. Non siete saliti? No, non poi. siamo saliti. Noi eravamo qui, Ale, eravamo schiena a schiena e, ed eravamo immobilizzati praticamente dalla paura. Del rumore che si sentiva venendo da, da sopra? Da sopra, sì. Eravamo qua, in questo preciso punto. Ma le scale sono agibili secondo te? Secondo me sì. Mi fa un effetto. Brilla. Brilla. Hai iniziato a brillare. Hai inquadrato? No, l'ho preso. Ti fa un effetto, dicevi? Un po' strano, un bello. Magari una vita precedente ti avevano chiuso qua dentro. Madonna. Eh, può essere, che ne sai. Cerchiamo le scale. Brilla! Oh, questo. questo deve essere il servizi quali, che sarà veloce. Oh, Ancora, guarda. Guarda come brilla. C'è qualcuno qui? Fermati. Allontanati dallo strumento per favore. Sei un paziente? Se sì, accendi lo strumento. Sei un uomo? fino rosso che forza puoi allontanarti un attimo dallo strumento per favore Basta, stop. Stop, fermati. Vuoi farci sentire la tua presenza? Wow, sembra quasi che vuole essere... Mm -hmm, eh, che vuole interagire. Urlare, che sì, dire un sacco di cose, vero? Ti piace comunicare con noi? Vorresti parlare con noi, con un altro strumento? Proviamo? Sei da solo? Siete in tanti? Proviamo dai. Ok. Dopo la fogia e il magari si può ferro da qualche parte. Sei tu che illumini quello strumento, parla attraverso questo quest altro strumento. Puoi sentire la tua voce? Avvicinati qui. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Ah sì? Sì, la mamma Come ti chiami? Si accende? Per favore puoi parlare attraverso questo strumento con il mano, per favore? Hai voglia di dirci qualcosa? Sai chi siamo noi? Puoi dire i nostri nomi? un nome per favore Sei da solo?